Esistono molte teorie su come trovare un buon collaboratore, ma io ho una storia da raccontarvi davvero anticonvenzionale. Oggi abbiamo con noi un membro di Ideandu, un grande amico, un programmatore, Enrico Mazzei. Ciao a tutti! E adesso accendiamo le idee e partiamo! Allora Enrico, Raccontiamo sta storia veramente strana. Come, come ci siamo conosciuti io e te? Strana, in realtà la vicenda è abbastanza normale ma sono diciamo le, quello che avviene prima nel momento in cui ci siamo conosciuti. In realtà era il periodo in cui io studiavo, e, come tutti ovviamente studi e a un certo punto ti viene l'idea, ma se cercassi anche un lavoro visto che devo dare solo gli esami ed ero in una situazione che non si può raccontare perché siamo in fascia protetta <ride> <ride> e, e nel cellulare ho detto cerchiamo un'applicazione per trovare lavoro esatto, esatto. ho scoperto esatto. in quel momento che ci sono davvero tante applicazioni dove puoi postare il tuo curriculum e sperare di essere contattato ovviamente nella mia ignoranza non avendo mai usato programmi di questo genere avevo comunque diciamo, eh, il sentore che avrei provato ma non avrei ottenuto niente e devo essere, mi devo ripetere, nel momento in cui ero, in quel momento, in bagno, possiamo dirlo. Era lì che invece di mi scarico un nuovo gioco. No, voglio scaricare un'applicazione per trovare lavoro. Ecco, eh, questo è stato l'aneddoto simpatico. Eh, primo programma, primo annuncio di lavoro che era, sembrava vestito sulle mie competenze. Eh, Mandato il curriculum dopo neanche un'ora? No, mezz'ora. Mi hai chiamato per, per, per il colloquio e io ci sono rimasto a dire è incredibile. Infatti, infatti cioè, ti ho sentito veramente basito perché eri dici, incred quasi incredulo, incredulo, incredulo. incredulo. Cioè perché se ne, sentono, se, se ne sentiva di tutti i colori all'epoca di gente che cercava lavoro e non trovava. Cioè, a, a, Diciamo spezzo una lancia il mio, il mio lavoro, di programmatore, devo dire che non ha mai avuto... Crisi, Però, no, sì, c'è un po' di crisi, ma comunque rispetto a tanti altri settori. Certo, certo, in, certo. Il lavoro del programmatore è quello che veniva più cercato. Però ci sono tanti tipi di programmatori. Il lavoro del programmatore è molto ampio. Non è che tu sei programmatore e sai fare tutto di programmazione, certo. no, sai fare determinate cose in cui tu ti specializzi e però devo dire che primo annuncio, è, cioè one hit, one meet, no? Okay. Sì, sì, sì. Ho trovato certo. subito, tant'è che non ci credevo, e ho detto no, proviamo a cercare anche altre cose, altre realtà. Ho trovato tanti altri annunci che però si sono poi rivelati come mi immaginavo, cioè contatti minimali certo. via mail, qualcosina, oppure non ti rispondevano. Però il primo è stato, cioè, quindi la mia prima esperienza nel cercare lavoro è stata con te, che mi ha dato un'immagine un della cosa che non è assolutamente Infatti. quella della realtà. E quant'è che lavoriamo assieme? Quindi diciamo eh, che... Ah beh sì, ormai sono nove anni, dieci nove, eh, anni, eh, dieci anni quasi dieci anni. Sì sì Ovviamente. sì, è vero, è vero. Quindi è stato molto, come dire... Sì, sembrava quasi il destino che... Eh, sì. Mai cercato lavoro, devo essere sincero, perché stavo studiando, però stavo arrivando alla fine della, della specialistica che uno dice magari gioca ad anticipo, intanto prova, magari per mesi non trovo niente, poi a forza di provare uno trova magari una, una realtà che si confà in modo migliore e nel mio modo di fare è sempre stato così, no, gioco d'anticipo e la prima cosa trovata è stata la più, la più efficace. La bene, più... bene, ascolta Enrico, ti volevo chiedere, allora, noi ci conosciamo da tanto tempo e io ovviamente ti conosco bene e so che a te piace una cosa in particolare, a te piace risolvere il problema, giusto? Sì. Ti piace un pochino tutte le difficoltà, allora parlaci un po' del tuo lavoro e delle cose che eh, devi risolvere magari quotidianamente senza andare magari troppo sul tecnico, ovviamente. Però, insomma, una panoramica del tuo lavoro. Che dobbiamo essere un po' più precisi. In realtà, lo è anche diventato questa cosa, il mio lavoro. Perché all'inizio non, non avrei mai immaginato di diventare un risolutore di problemi, passami il termine. <ride> no, giusto, giustissimo, no. giustissimo. Ma in realtà è proprio la vita stessa che ti pone davanti a delle problematiche. Soprattutto poi quando sei in un'azienda che affronta tantissimi... Eh, di tipo ovviamente di tutti i giorni, ci sono vari modi di risolvere i problemi, a, a, a vari livelli di, di dettaglio e alla fine mi sono reso conto che capire un, un problema, analizzarlo e trovare la soluzione più ideale secondo gli strumenti e le tecnologie a disposizione è, è interessante e anche a volte soddisfacente quando riesci a... Cioè, tu pensi a una soluzione e riesci a metterla in atto, non c'è cosa più... So certo. che ti dia più soddisfazione. Certo. E una cosa che mi ha sempre stupito di te è, st è stata questa, cioè tu hai una mente che solitamente un programmatore è una persona molto sulla matematica, molto inquadrata, invece tu hai fatto anche, cioè, scusami, suoni anche? Sì, uno strumento. Sì, sì. Un strumento. No, la mia formazione non è basata solo e esclusivamente su le materie scientifiche, ma è nata dal, da un percorso formativo umanistico fino alle superiori, ho <coughs> fatto il liceo musicale. E dopo c'è stata l'informatica, l'università. E poi un'altra cosa interessantissima, ti piace tantissimo tutto ciò che è grafica. Sì. Quindi Photoshop, hai una passione sfegatata per tutto. No, sì, sì, esatto, che quello secondo me arriva da un fatto di aver avuto una formazione classica e artistica, perché il liceo musicale fondamentalmente è una formazione artistica, che mi ha fatto apprezzare nel mondo della grafica non solo la complessità di certi programmi che... Anche lì, e sarebbe un mondo, potremmo stare qui a parlare per ore di programmi come Photoshop, Illustrator, InDesign. Ma una volta che tu hai avuto una formazione anche artistica, riesci un po' a fare un connubio tra le tue competenze scientifiche e anche le competenze creative ed artistiche. Ehm, quindi sì, in realtà ho avuto, ho avuto, ho avuto la, la fortuna di fare entrambe. Chissà che persona sarei adesso se avessi fatto solo e esclusivamente... Lo scientifico, per esempio, è il programmazione, oppure se avessi fatto, avessi intrapreso la, la, la vita dell'artista, sarei completamente un'altra persona. Ok, e parliamo adesso un pochino di quello che è invece il discorso del, ehm, secondo te, della crescita della personalizzazione e anche magari... E tutto ciò che riguarda il mondo della personalizzazione, cioè come è entrato nel tuo lavoro questa cosa? Beh, è entrata un po' anche come necessità di distinguerci, cioè, nel senso nel mondo del business vendere un prodotto che sono in grado di venderlo migliaia di persone non è molto identificativo, certo. cioè, invece la personalizzazione è l'espressione eh, massima della creatività, quando tu ti metti a fare prodotti personalizzati a quel punto devi, praticamente non fai un prodotto singolo, certo. ma fai un milione di prodotti diversi. E quindi riuscire ad ottenere il miglior modo possibile di creare un prodotto personalizzato è una sfida a sua volta. E quanto è difficile riuscire a vendere oggetti singoli e mandarli a persone singole? Perché noi facciamo, l'anno scorso abbiamo fatto 25.000 spedizioni, no? Quindi tu ti sei occupato proprio della gestione, dell'ordine, della spedizione, del, cioè di tutto quello che era il, il processo da quando veniva, da quando l'utente realizzava la sua cover fino alla spedizione. Parlaci un po' di questo processo. Sì. Diciamo che dal lato mio la cosa interessante è proprio vedere un po' dall'alto questo problema, perché se pensiamo a cosa comporta è abbastanza ovvio. cioè, Arriva l'ordine, tu leggi l'ordine, vedi i dettagli dell'ordine, Prendi il materiale del cliente, che è quella la cosa specifica, no? Non è che tu dici, ah, ho venduto questo articolo, no? Ho venduto questo articolo con questa foto, oppure con questa scritta, che è sempre diversa, non è certo. mai uguale. E quindi ci devi mettere del lavoro, cioè del tuo, no? Quindi, se tu facessi tutto a mano, fai i due conti, la realizzazione di un prodotto personalizzato richiede uno sforzo cento volte maggiore del avere a magazzino un singolo prodotto. Certo. E... In fin dei conti però questo cosa comporta? Comporta che eh, il lavoro di una persona diventa incredibile quando ne fai tante, tutto in un unico giorno. Allora dov'è che può entrare qui in gioco la programmazione? Qual è il vero lavoro de del programmatore? Non solo scrivere codice, ma anche analizzare il problema e provare con le sue conoscenze, che magari in quel momento sono anche limitate, quindi ampliare le proprie conoscenze e trovare il modo di eh, trovare una soluzione automatica, cioè automatizzata, sfruttando i computer certo. fondamentalmente. Quindi cercare di fare il meno possibile manualmente e delegare alla macchina il più possibile eh, le operazioni ripetitive. Eh, adesso non voglio entrare molto nello specifico, però calcola che noi siamo a occuparci delle cover 5 persone. In realtà, grazie ai programmi fatti ad hoc sulle nostre esigenze, è come se fossimo 20 persone. Esattamente. esattamente. E quindi fai il lavoro che facesti, faresti in un'ora, lo fai in 5 minuti. In una, sostanzialmente in una parola è l'automatismo: l'automatismo e l'automazione che ci aiutano a fare tante cose eh, senza troppi errori e questo sì. in, poco, in poche parole se la vuoi vedere in un certo modo è la personalizzazione del processo di lavoro esattamente esattamente che non è mai uguale cioè dipende anche dalle risorse umane che hai le risorse fisiche che hai i macchinari e le competenze nell'utilizzarli e, e ovviamente eh, tra, tra una cosa e l'altra in mezzo ci può essere un processo automatizzato che facilita il lavoro di quello che sta prima e di quello che sta dopo esattamente e esattamente Ok Enrico, ascolta, noi adesso vorrei un attimo far vedere una cosa a chi ci segue un po' particolare perché noi facciamo cover ovviamente, cioè. no? Volevo tra far vedere... Tra le tante cose facciamo le cover. Tra sì. le altre cose, esattamente. Mm. Vorrei fare vedere il classico calzolaio con le scarpe rotte. No, no Eh già, dire, no. è già... Va bene, però bisogna ah, fare una Fai, fai vedere... Sì, sì, però un aneddoto nel senso perché... Ah, o scusa, cioè, scusa, hai ragione. Cioè, cioè sembra che uno non lo voglia fare. <ride> No, che, <ride> veramente stavamo parlando di cover per cellulari, quindi di solito il cellulare è un oggetto che uno compra e si spera duri più nel tempo il maggior numero di, di, di anni possibili prima di cambiarlo. È successo che in un periodo in cui hai tante cose da fare, cambi un cellulare e dici mannaggia, non ho il tempo di fare, cioè non ho fatto la mia cover, ce, la, ce ne andiamo una cover che magari è ritornata e eh, non è mai stata... Eh? E io da quel momento sono sempre la stessa cover e non ho ancora fatto la mia personale adesso copro perché è un logo non, non possiamo farlo vedere <ride> ne ha una proprio presa dagli scarti sì sì In no so spazio... piuttosto di avere il cellulare senza cover ce n'era una visto che un, comunque è un cellulare abbastanza diffuso di cover tornate indietro ce ne sono purtroppo eh, l'ho messa lì e non ho mai cambiata incredibile eh, quindi... e quindi quando quindi quando ma tu cosa so fai le cover personalizzate ah c'è una cover sì <ride> e allora a volte fingo di lavorare per quell'azienda che <ride> oggi Enrico Ideandu ti dà la possibilità di ricevere una cover gratis, <ride> quindi però c'è un però ovviamente vedi questa palla devi riuscire a fare canestro dietro di, di, me. di te, Se, senza tirarmela in testa possibilmente. Ok sei assicurato contro gli altri. Assicurato, tutto okay. a posto, tranquillo. Vado? Vai, non va, non va! Dovrà tenermi questa cosa. Ho visto un'interferenza anche qualcosa di strano è successo in particolare. Niente Vai, ragazzi. Ti riprovo. Vai. È data? Non l'ho visto. <ride> <ride> Abbiamo distrutto l'ufficio. Okay. Adesso direi che è l'ora di salutare i nostri amici perché sennò qua finisce in degenero. Sì, di chiamare un avvocato. <ride> esatto. Salutiamo tutti quanti, grazie Enrico di essere stato tutti, con noi, alla prossima, ciao a tutti da Indandu!